I siliconi sopra la faretra, il vassoio e la postazione assistente sono removibili facilmente, sia questo sia questo, ok? E poi sono autoclavabili. I rubinetti, acqua, bicchieri e acqua, bacinella si possono rimuovere e anzi consigliamo di farlo almeno una volta al mese e lubrificarli. Qui abbiamo il tappo in ceramica e il filtro bacinella e qui i filtri invece dell'aspirazione che sono due. Sia sì i filtri di aspirazione, sia sì il filtro bacinella che i rubinetti non sono autoclavabili, così nemmeno il tubo di aspirazione e i terminali di aspirazione. Le salviettine cattane, e le EcoJet che sono igienizzanti, sono invece indicati per igienizzare appunto tutte le superfici del rionito. Per quanto riguarda invece i tubi di aspirazione, consigliamo di utilizzare il Pulse Cleaner, che è il secchiello di Cattani, e il PuliJet, che è il liquido da di diluire all'interno. Eh, quindi dovremo prendere i due terminali e inserirli nell'alloggio. Per igienizzare i condotti interni, quindi rimuovere il biofilm per evitare la formazione di legionella, consigliamo di effettuare sempre a fine giornata un lavaggio. Quindi dobbiamo svitare questa tannica, okay? inserire il prodotto della Cattani, l'Acqua Plus, diluendolo con l'acqua. Quindi a questo punto dobbiamo attivare questa tanica. che quindi la dobbiamo posizionare verso sinistra, guardandola frontalmente. Prenderemo quindi tutti i cordoni che abbiamo in faretra, li avviciniamo alla bacinella, li attiviamo col pedale e così facciamo flussare per circa un minuto. Okay? Poi deponiamo tutti i cordoni e finiamo disattivando quindi la tanica e riposizionando la levetta sul simbolo del rubinetto. Quindi questo è il prodotto Aqua Plus che vi dicevo e attenzione, prima del primo paziente il giorno seguente dovete far passare dell'acqua di rete, quindi chiaramente eh, andando a disattivare la tanica, facendo passare quindi l'acqua di rete per un minuto e mezzo come avete fatto eh, la sera, quindi con tutti i cordoni attivati sulla bacinella e attivando il polmone. Della, del pedale in questo modo eviteremo di far arrivare in bocca dell'igienizzante al paziente